Ciao a tutti! Allora sul mio canale PY infinito, canale Telegram, Silvia mi chiede se posso realizzare un video dove dimostro o meglio faccio vedere come realizzare la selezione di, di feature attraverso l'uso di un poligono. E questa è una delle 10 opzioni che ho scritto in questo blog post quindi si riferisce a questo qua ecco qua se selezione rapida tramite poligono allora qua mh, cosa c'è scritto a partire da 3.4 è possibile selezionare velocemente gli elementi di un layer tramite un poligono di un altro layer tenendo premuto alt si, si attiva il predicato contains, quindi che contiene, altrimenti intersect. Andiamo a vedere come funziona. Allora siamo in QGIS e ho caricato, questo è uno lo ship file istat e rappresenta uh, le ripartizioni geografiche, quindi isole, sud, centro, nord, est e nord, ovest. Bene, ehm, ora io genero dei punti casuali, eh, quindi CTRL K, eh, scrivo A spazio punti, pu punti casuali, eh, punti casuali dentro poligono, punti casuali nell'estensione, così siamo più generici possibili. Come estensione gli do l'estensione eh, del, dell'air, numero di punti gli do 1000, senza esagerare, distanza. non mi interessa, ok, ecco qua, ho generato questi punti. Ora, supponiamo che mh, io volessi sapere quanti punti ci sono per esempio nelle isole, nelle due isole, quindi qua in Sardegna è... Eh, in sicilia quanti punti ci ricadono quindi come si fa questa rapida selezione eh, si fa in questo modo allora ci posizioniamo sul layer eh, punti perché noi vogliamo eh, conoscere il numero di punti quindi ci posizioniamo sul layer punti quindi nel, nel layer eh, che vogliamo sapere quanti punti sono in questo caso poi andiamo qua nello strumento vedete qua questo è lo strumento di selezione ci sono quattro possibili, possibilità noi dobbiamo andare quello dove c'è scritto seleziona elementi con un poligono quindi vado qua ora se me ne vado nella sicilia o in sardegna in questo caso è indifferente e piggio tasto destro vedete si selezionano la sicilia e la sardegna no, o meglio mica si selezionano eh, mi fa capire che sono attivi questi due là, questi due mh, poligoni. Perché questi due eh, fanno parte dello, della stessa feature in questo strato, ok. Quindi se io clicco qua lui in automatico, come vedete qua, ha selezionato questi punti e qua sotto mi dice quanti sono. 43 elementi, ok? Posso ripetere la cosa, posso andare, non so, questa volta me ne vado qua al centro tasto destro e mi compare questo, qua evidenzia la parte in rossa di quello che lui sta considerando come poligono. ci clicco e lui mi dice guarda ce ne sono 57 e, e questo è eh, come si seleziona, naturalmente quando sono punti eh, non fa tanta differenza eh, tenere premuto alto o meno perché o contenuto o intersezione praticamente coincide essendo punti il punto non è dimensione quindi va bene la cosa è diversa se abbiamo per esempio altri poligoni sotto quindi questo ora io lo spengo lo spengo i punti e inserisco sotto per esempio oh, andiamo a prendere le regioni per esempio Eccolo qua, questo lo mettiamo fuori ed ecco qua le regioni le regioni sono sotto Ora, allora, naturalmente lo tematizzo in modo tale da far capire un po' meglio la sovrapposizione quindi eh, se vado su ripartizione e questo questo gli dico senza uh, vuoto in modo tale che vedo sotto aumento lo spessore per capire qual è eccoci qua Ora io voglio selezionate le regioni, quante regioni ci sono all'interno per esempio del centro, nell'area centro, questa qua, quindi vado su questo, vado su regioni, vado sempre a selezionare questo, vado qua, tasto destro. Ora qua io ho la ripartizione e le regioni. A me interessa selezionare con la ripartizione, quindi clicco qua e Lui mi guardate quando ne seleziona perché come anche scritto nell'articolo, senza pigiare Alt, lui fa utilizza il predicato intersect. Quindi in questo caso al poligono oh, della ripartizione che corrisponde al centro, lui interseca l'Emilia Romagna, la, la Liguria e le altre sotto. Ok. E, se io invece volessi solamente quelli che sono contenuti all'interno, devo tenere premuto sempre lo stesso, regioni, sempre seleziono questo, mi metto qua dentro, tengo premuto alt, tasto destro e poi vado a scegliere sempre ripartizione come vedete, seleziono solo ed esclusamente tutto ciò che è contenuto, ok? quindi questi sono due semplici Trucchetti. Vi anticipo che nella prossima versione, la 3.18, ci saranno altre modalità di selezione straordinarie. Ciao!